Buonasera, bentrovati Le interviste, due chiacchiere con Questa sera martedì abbiamo come ospite Una persona di una simpatia travolgente Poi ve ne accorgerete, è un grandissimo artista Gigi Rock, fatto Zelig colorato Quelli che il calcio ha lavorato veramente con tantissimi Eccolo qua Che arriva e adesso gli vado a fare la richiesta di entrare in diretta mentre, ma intanto la nostra sigletta ci siamo. Ciao, ciao, ciao, William, come stai? Bene, bene, benissimo. Sono oh. qui nel mio giardinetto, nella mia di 2000 metri quadri, una roba spettacolare. <ride> No, stai no, stai è via. il green screen, il green screen che fa dei miracoli. Ma ah, tu, tu sei avanti, tu sei avantissimo, avanti, ma avanti, anni luce rispetto a chiunque altro. Gigi, prima di iniziare, prima di entrare nel vivo del due chiacchiere, due chiacchiere Come, questa linea, questa, questa cosa, bisogna inventare e fare questa... Uh, questa serie di dirette, di dirette interviste, stamattina a un certo punto ci siamo alzati e dopo un po' ci siamo trovati uh, sia culturalmente che uh, musicalmente uh, impoveriti, di, di punto in bianco, così senza grande preavviso, e ovviamente tu nasci anche musicista, poi ne parleremo pian pianino, però oggi ovviamente è una giornata, la linea di queste interviste è tutt'altra, scanzonata, divertente, ci divertiremo e quant'altro. Però eh, credo che sia giusto e sacrosanto eh, ricordare il maestro Battiato, volevo anche sapere da te se magari hai avuto occasione di incontrarlo in qualche trasmissione, in qualche evento, in qualche spettacolo, e credo tu come tutti noi, Uh, siamo stati influenzati essendo, dalla sua musica, essendo anche tu nato musicista. Ma eh, purtroppo non, non l'ho mai conosciuto, non, ho, ho incrociato insomma nel, nel, nel mio percorso tantissimi cantanti artisti, però il maestro Battiato mai, è veramente una grandissima perdita, perché è un, è un artista veramente incredibile. Non, cioè, ha, ha, ha ricercato, ha dato tantissimo alla, alla, alla musica, insomma, è stata una ricerca continua, non so, eh, un, io pure sono veramente rimasto eh, impietrito, insomma. non immaginavo, sapevo che aveva problemi di salute, ma non che addirittura insomma, ci lasciava. Ecco. Eh, sì, una grandissima perdita a livello musicale ripeto di sperimentazione di, di tutto insomma un gigante un gigante sì sì no. vabbè ma lui da sempre insomma ha sempre cercato percorsi musicali diversi non si è mai insomma adeguato al, al commerciale ha sempre osato ecco osato ha sempre osato tantissimo grandissimo artista, grande perdita, sì, veramente. Assolutamente, credo che comunque cioè, bisognava per forza iniziare questa diretta con, uh, con questo tipo di tributo perché lo merita assolutissimamente, cioè veramente tra, il nel pantheon dei grandi della musica e della cultura della italiana, sì. quindi credo anche della letteratura, non me ne voglia nessuno. No, sì. eh... Velocemente ti saluta uh, Ricci balter Gigi Sei un Grande ed altri. C'è qualcuno che, come è successo anche nell'ultima diretta, uh, fate, fanno richiesta magari di voler partecipare alla diretta. Questa è una diretta a due, un'intervista uh, diretta. Quindi noi non me, non me ne vogliate, ma non facciamo entrare eh, nessun eh, altro all'interno della diretta. Poi faremo quelle lì a quattro 5, Dimmi. Eh, non ho capito. No, dico, poi faremo quelle le dirette a 4, a 5, a 20, insomma, eh. Ricci, Walter, conoscendo il tuo, tuo amico, perché ti saluta, voleva entrare a salutarti, è un fan, è un fan, grandissimo fan di Gigi. E, dice. Non so se lo conosco, può darsi. Boh. Walter. Vabbè. Vabbè. Walter, ciao, Con... Walter. Oh, Walter. ciao, carissimo. Gigi, allora, eh, adesso torniamo a noi. Gigi Rock ovviamente ha un suo percursus artistico come nasce, che noi ci siamo conosciuti in una struttura qualche anno fa e poi me l'hai raccontata, però rinfrescami la memoria, ma eh, insomma, Gigi Rock in realtà è un, un personaggio che eh, nasce per essere proprio precisi, in, in, radio, in radio, una radio uh, 101 di Milano, Radio Milano International. C'era un gruppo di miei amici che facevano un programma negli anni 90, I primi anni 90 si chiamava Grazie della Compagnia, un programma molto seguito, e io facevo degli interventi eh, con, insomma, con, con la chitarra, le mie, le mie canzoni, le mie storie. E... Che è l'attuale l'attuale R101. Esatto, esatto. Sì, Ma poi ha iniziato anche la IRS in quegli anni. Esatto, sì. C'era anche la, la IRS. Sì, sì, sì. Io ci siamo conosciuti lì. Lei faceva la Bruna, faceva la no, per, per radio. Sì, sì, sì, sì. c'era l'Alessandra. La, e, e, e niente, io facevo queste, queste canzoncine. Queste, eh, poi eh, è, è venuta l'idea di, di fare, il, lo, era un programma di intrattenimento, insomma, molto, molto seguito, e eh, di, di fare i personaggi, che, eh, i personaggi eh, dal vivo, insomma, fare un programma mm. dal, dal vivo. E eh, stranamente eh, il mio personaggio funzionava mm. per radio. Ma quando l'ho vestito, mi sono messo le mie, i, mie, i miei vestiti da, da Elvis, tipo Elvis e altro, cioè con grande sorpresa funzionava ancora di più dal vivo, insomma, per cui mh, è stato inaspettato, è stato, è stato veramente inaspettato. Non, non ci aspettavamo che riscontrava, insomma, così simpatia no? da parte del, del pubblico. E da lì è nato un percorso percorso, insomma, artistico. Ma tu nasci musicista, però? Io nasco, sì, perché ho iniziato a suonare la chitarra a 14, 13, 14 anni e ho avuto gruppi come tutti, insomma, facevamo cover, canzoni degli altri, insomma, eccetera, eccetera. E lo, però c'era molto impegno, c'era molto, eh, insomma, si, si, si, si provava tantissimo, insomma, era molto divertente, a me piaceva molto. In realtà io volevo fare il cantante serio, il rocker vero. Poi mi sono invece a fare il rocker metropolitano, che è stata un'invenzione sempre alla, alla radio. G. G. rock Rocker metropolitano, ma in che senso mi dicevano Massimo Valli, che adesso è a Radio Capital. Eh, carissimo amico, eh, pa... ma in che senso dico nel senso che sono sotto la metropolitana, da lì è nata tutta questa invenzione. Questa storia qui. Eh. Okay. Ciao Raga, lo dicevo il, il mio tormentone. No, che vedo. Ciao Raga, lo dicevo. Eh, per iniziare, siccome non sapevo cosa dire, no, dicevo. Ciao Raga, tutto regolo, <ride> non era una roba <ride> voluta. Poi invece anche questo ha riscontrato eh, simpatia. E... Però come poi il passaggio da cantante serio, dalla volontà di fare il cantante serio, a dire, ok, il cantante serio forse no, però le persone sorridono e quindi probabilmente ho un'indole diversa. Quando sì. c'è stato questo passaggio di consegne? Beh Sì, quando, quando, appunto, quando abbiamo fatto i primi spettacoli con quelli della radio, no? lì, lì è stato ah, ok. perché era… Cioè, io non capivo perché ridevano così tanto, no? cioè, mi meravigliavo. No? Non, cioè, io mi comportavo normalmente, insomma il mio tipo di comicità poi è stata sempre quella lì, sempre ehm, di, di bassa, cioè, ehm, non sopra le righe, insomma, sempre molto… Eh, non so, ma non... come molto intelligente, tra l'altro? Beh, ti ringrazio, ti ringrazio. Ti... <ride> ma te, sì. ma diciamo, a me ti è sempre piaciuta la comicità surreale un po' eh, particolare. Strana, non... ma tu Beh, mi avevi che... consigliato... Tu mi consigliato un libro. Dopo vedo se ne che... cioè, ho presi un paio, poi mi dirai se erano quelli là che mi avevi consigliato tu su la struttura delle battute sulla comicità e quant'altro, però tu nasci, che nasci, provieni anche da un mondo che è, è, è, è comune anche un po' a quello che è stato il mio, cioè tu sei passato anche dal, dal variopinto e variegatissimo mondo dell'animazione turistica. Esatto, esatto, esatto. Sì, è stato un passaggio, come c'eravamo... Eh, parlato una volta, un passaggio molto eh, particolare, perché erano a fine, sì, no, fine anni 80, sì, inizi anni 80, diciamo, eh, e io venivo eh, cioè, eh, da, da delle esperienze molto, molto serie e particolari e eh, soprattutto eh, mo molto care, perché io per partecipare a un corso a Berlino, Ave, ero stato prima ad Amsterdam, in quel periodo giravo, sai, si, si faceva l'autostop. Eh. Da Amsterdam avevo lavorato con degli americani, poi ero passato a Berlino e ho fatto un anno con un maestro del Lector Studio di New York, insomma, era... Sì, e per ah, fare quel corso lì ho venduto la macchina. <ride> ho venduto la macchina, ah. sai, soldi non è che ce n'erano tanti, eh, però l'ho fatto volentieri ed è stato molto... beh, beh sì, è, tipo di lavoro particolarissimo, eh, proprio da, per attori insomma. Non, eh, e anche lì mi era capitato questo maestro qui che all'epoca aveva 80 anni, adesso è morto da, da diversi anni, e aveva 80 anni e, e... ho perso il filo... ...e, e, e, e no... Una, eh, Durante diciamo, le improvvisazioni, quegli esercizi che ti faceva fare, eh, i ragazzi, gli altri, eravamo una quindicina in questo corso qui, eh, ridevano, anche se io non, non volevo, non, non lo facevo apposta, eh, però boh, si vede il mio modo di muovermi eh, provocava risate lui si arrabbiava per questo, perché nel senso che dice questo qui dice a te viene naturale, insomma, mi diceva. Tu devi impegnarti nelle cose serie, nelle altre cose, però non riuscivo a, ripeto, non era un... E lì con studio sono un coach, un actor-coach hollywoodiano. Sì, sì, sì, lui il Oh, quello perché... l'animazione che cosa è successo a un certo punto Infa, lui, lui era un maestro, cioè, aveva con, cioè collaborava con grandissimi De Niro, Dustin Hoffman, Maryland Strip e tanto cerco il libro eh, perché ce l'ho sotto allora, sì. secondo e poi finito e eh, poi finito finito il finito quest'anno a Berlino. Eccomi! Mi sono sentito con un mio amico carissimo, eh, che non c'è più purtroppo, anche lì è una, una brutta storia, insomma, eh, eh, e che mi invitava, a, mi invitava a fare queste esperienze dei villaggi turistici. Eccolo, sì. Eh, step by step, no, si chiama? Sì. Eh, questo qua? Questo, sì, è molto, molto interessante. Sì, questo qui te l'avevo detto io. Sì, sì. C Erano tutti comici. <ride> E, e poi dice, ma vieni a fare queste esperienze nei villaggi. Per cui sono passato da un mondo, per dire, per fare un esempio, per fare un minuto di improvvisazione ti dava tre settimane di tempo, per un minuto, perché dovevi veramente entrare nel in personaggio, insomma, molto molto complicato. Ah, invece essere sballottato sulla spiaggia con la chitarra o che ne so, sai, nei villaggi che poi suonavo, eh, animazione, insomma. Infatti sono stato un po', eh, ho fatto la, una, questa esperienza, è andata benissimo, però ho detto basta e non, non volevo continuare a fare l'animatore. C'è un commento sotto, Ma, sotto, sotto di, quando a... quando di Andrea, Andrea Maigliano? Quando, quando mi hanno proposto il doppio di stipendio ho accettato subito. Ho fatto... Ah, ecco. <ride> c'è un commento di Andrea Mainardi official che dice Gigi nudo sulla spiaggia di Sperlonga. Adesso. <ride> Andrea Mainardi, un grandissimo chef, ti saluto. Ciao Andrea, chissimo, è un grande Andrea, è, è, è, è atomico, è una roba incredibile. No, però c'è la storia di questa. <ride> Gigi nudo sulla spiaggia di Sperlonga. A Sperlonga. Sperlonga è una bellissima. Grandissimo Andrea, ti saluto. A presto. Ti salutava anche Max Piero Boni eh, in, in chat. Line. Ciao Max, grande. A presto Max, ci vediamo presto. Mainardi è uno chef ragazzi da, da paura, da paura, veramente in gamba. Anzi, consiglio di andare alla tenuta. Pavanelli, se non... Vabbè, facciamo un po' di pubblicità. Chef Stellato? Come? No, Chef Stellato, dico? Stellato, sì, sì, è andato, ha fatto tanti programmi, ha iniziato con la clerici, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì, ha fatto. Andrea Mainardi, io lo intervisterei anche, se sì, vuole, tanti poi tanti ne parliamo. Tanti... È fortissimo, Andrea fortissimo, veramente... <ride> E mi dicevi che però parte del personaggio di Gigi Rock è nato in radio, però comunque anche nei villaggi no? l'hai sì, sperimentato. Sì, sì, sì, sì, eh, anche nei villaggi, e eh, eh, nei villaggi eh, stranamente eh, era il personaggio che io facevo tanti, tante le scenette no? dei villaggi, insomma, tante, tante situazioni, e eh, eh, Gigi Rocco era quello che funzionava di meno. Non rideva nessuno, cioè, non, non, no, non rideva, però non era come, sai, le scenette che ne so, gli struzzini o oh, che boh, adesso non mi ricordo, le facevamo da decine, decine. e decine. Quella roba abbiamo fatto tutti in milagri, le parrucche e, e niente, mentre invece fuori, eh, io per quel periodo lì facevo la, le, le stagioni d'estate e poi l'inverno invece mi dedicavo al cabaret e alla, alle serate live laboratori a, a Milano. E appunto fu in un laboratorio di Zelig nel 97-98, quegli anni lì, e che facevo Gigi Rock e mi videro, insomma, piacco e mi misero dentro alla prima trasmissione in assoluto che era nel 1999, dove ho presentato nel, sulla sulle tv ufficiali, insomma, si è sì, da lì. Poi eh, non mi sono <ride> Sì, sì, si E da lì poi ho fatto un po' di roba. Insomma, eh, un una, una voglia. Un fatto quanti anni hai fatto? Zerich? Zerich, ho fatto eh, il 99-2000-2001 poi dopo ho fatto anche contemporaneamente Rai ehm, eh, programmi estivi con la Panicucci, Alessandro Greco eh, che ne so oppure poi dopo con l'Aventura ho fatto tanto quelli che il calcio tanti anni mm. e poi tanti fratelli, non... insomma un po' di qua un po' di là dove mi chiamavano <ride> la domanda l'ho fatto un po' a quelli che eh, ho intervistato fino ad oggi come l'ispirazione il guizzo, la battuta, perché poi tu sei non solo attore musicista, attore, attore comico, ma sei anche autore, sì, perché tu di quelle, grossa parte ti Delle mie canzoni, di quello che... sì, sì, sì. Esatto. Come Ma come viene? Eh, non lo so, a volte. allora c'era un periodo che mi ero fissato, perché dicevano che Magari le, delle idee che ti vengono quando sei a letto, no? per dire che pensi a una roba, eh, se, non le, se non le scrivi te le dimentichi, è vero? È difficile, eh? se, se, se c'è una bella cosa, devi devi, devi far, scriverla subito, se no te la dimentichi. E allora che facevo? Per, per non dimenticare qualcosa, qualche idea, qualche buona idea, qualche battuta, mh, andavo a letto col. Con un microfono, con un registratore, insomma. Però, stranamente, quando eh, avevo il registratore, il telefonino e altro non mi veniva niente. Appena spegnevo, mi venivano le idee e, non, e magari non c'era più batteria. Forca, ma sai quanta roba ha buttato via questo. questo. No, e comunque sì. A volte, allora, penso per scherzare, però, a volte ti viene un'idea, no? Vedi che c'è. Qualcosa eh, che, ti, eh, che ti diverte, che ti piace, però no, non c'è diciamo una, una chiusa, un allora ci pensi, rimurgi, fai... a volte ti viene subito, a volte no, è istantaneo. Altre volte invece boh, devi un po' costruirla, rigirarla, eh, vedere, mh, eh, allungare qualcosa, diminuire, insomma, a mh... volte la battuta va ma... anche. Uh, provata più volte, magari anche live no? per vedere anche la reazione che realmente si ha. Magari uno pensa che può funzionare, poi in realtà la fa. È vero, è vero. Uh, tan, tante cose cioè, che non, magari le provi non ti as, e non ti aspettavi una reazione incredibile che, e non te l'aspettavi. Altre cose che magari puntavi che invece funzionano meno. È un po'. Eh, non so, dipende sempre da, da come le dici in quel momento particolare come, come eh, mm. l'empatia che hai col pubblico, eccetera, insomma eh, eh, alcune sono matematiche, no? le matematiche tra come le barzellette no? altre invece nel mio caso, anche che faccio delle cose abbastanza surreali devi un po' darle... In qualche modo eh, personale altrimenti non, non funziona, non c'è proprio da fare. Eh, cioè. poi, eh, tu, eh, e certo, assolutamente. Poi... Le mie poesie strane, le, tutte quelle robe. Sì, sì, io ho fatto la spalla una sera, quindi <ride> <laughs> ho condiviso il palco con te, quindi ero l'uomo più felice bellissimo. Del... bellissimo. Eh, e tra l'altro tanti magari ti conoscono proprio per Gigi Rock. Chi non dovesse conoscere Gigi Rock che fa Giuliano San Giorgi dei Negra Pato, ciao Ale. Oh, ciao Ale. Ciao Andrea. C'è Andrea Pucci. C'è Andrea Pucci. Okay. Sono in diretta. Va Sì, ecco. sono emozionatissimo. Cioè, alzo le mani di Andrea Pucci. <ride> Non essere fatto. <ride> Salve Pucci, la ringrazio per essere passato. Faccio Ogni tanto faccio l'ospite nel suo mega show, il più grande show di tutti i tempi. Appena scritto, hai qualche serata per me non ho soldi. <ride> allora io la cosa di prima che ho. A presto! G la cosa che ho detto di prima, che magari se qualcuno voleva entrare in diretta, era una diretta tua e non la facevo. Per Pucci l'eccezione la farei, eh, se proprio eh, vuole. Però... Pucci è un, eh. un big, una superstar. Eh, porca miseria, lasciamo eh, liberarvi. Anch'io, Andre. <ride> Però, Siamo se passa per un saluto, a me farebbe piacere, penso che a tutti farebbe piacere. <ride> eh, Facciamola. <ride> Sta diventando una cosa esilarante con Pucci. Andrea, fantastico! <ride> che bello, è bellissimo! L'intervento di Pucci durante la diretta. Ragazzi, e, e quindi io dicevo: intanto, se Pucci ci pensa, se vuole fare ci un intervento, a presto. Un abbraccio grande. Grazie. Grazie comunque per essere passato. Diciamo se qualcuno l'avesse mai visto, non so penso che secondo me su qualcosa su YouTube c'è di andare a vedere Gigi che fa Giuliano San Giorgi dei Negramaro perché io ero piegato con le la. Eh? Oddio, male. mi ha salutato. Scusa, ma mi sono emozionato. Ma ha salutato Pucci. Ha scritto Ciao William. Io sono, sono emozionato, È vero, devo dire la <ride> e con Andrea faccio questi. Nel suo show questi interventi che faccio. Non ti sento più. Gigi non ti sento. Non è che ti sta squillando il telefono. Gigi. Pronto? È successo qualcosa? Toda gioia, toda bellezza. Non è che te non ti sento più nemmeno io. Prova ad uscire e a rientrare. Aspetta. Ok, intanto magari... Vediamo un attimo che cosa succede, eh, qualche problema tecnico, a volte capita con le dirette e le dirette sono belle per questo perché può esserci il problemino, ma si risolve. Adesso Gigi farà sicuramente rientrerà. Adesso vado a vedere se per caso è rientrato e vediamo di Eccolo qua, trasmetti in diretta con Gigi. Abbiamo rifatto la richiesta. Oh, eccoti. Eccoci, mannaggia. Non so, cosa è? Eh, il bello, il bello eh, infatti, dicevi, eravamo su San Giorgi, poi di lì a un certo punto non ti ho sentito. Ah, più. Sì. sì, sì, sì. Ah, stavi dicendo anche delle date con Pucci, degli spettacoli con Pucci. Ah, sì, sì, beh, faccio il nel suo nei suoi show, faccio l'ospite e mi fa cantare una, una canzone dei Dene Gramare, viene benissimo, poi ha una band eccezionale, la Zuraski Band, che veramente sono tutti dei musicisti eccezionali, tutti uno più bravo dell'altro. Parti dall'uno, poi l'altro è più bravo dell'uno, poi c'è il 3 più bravo del 2, e così via, fino a 6. che sono sei musicisti bravissimi, saluto tutti. Ciao ragazzi. Tutto rego. qui è veramente bello. Veramente sì, ci, si diverte tanto. E, e poi io so che tu tante versioni di, no, di meraviglioso, di, di meraviglioso. Io fatto. lo so, <ride> l'hai fatto. ero vicino a te quella sera, e... <ride> ma io so che tu c'hai la chitarra da qualche parte lì in zona. Secondo me comunque. Poi, poi, poi, poi vediamo dopo. da L'ultima volta che hai fatto uno spettacolo con assembramento? Eh, con assembramento eh, sì, era quelli con Andrea, se non sbaglio. Non mi ricordo adesso esattamente. Eh, non mi ricordo, non mi ricordo quando è stato… Eh, cos'era? Quando il lockdown è stato a marzo? marzo, maggio, cioè aprile-maggio 2020. Eh sì, beh sì, ho finito qualche data. Quindi, inizio 2020, insomma. Come? Inizio 2020. Eh sì, eh sì, eh sì inizio 2020, sì. Esattamente non mi ricordo, esattamente non mi ricordo. Hai già qualche data prossimamente? Perché comunque so che pian pianino qualche teatro, qualche sì. struttura sta riprendendo. Sì, sì, ho una data importante a, a Bari eh, nel 2025. Oh. Nel 2025 mi è entrata una data, per cui... Convido. No, qualcosa si sta muovendo, qualcosa qualche proposta, qualche, sinceramente non, non, non tutto, cioè, tutto, però dai, qualcosa si muove, oggi mi ha chiamato un paio di, eh, però sai ancora, non… Eh, molti vogliono muoversi, cercano, insomma, non è mh, come, però vediamo, ah, certo. eh, come delle immagini, come delle immagini, la prima volta di nuovo in un teatro, su un palcoscenico con le persone libere da mascherine, senza questo, questo patema d'animo che ci portiamo dietro? Ma me l'immagino normale, io sinceramente leggo anche di colleghi altri, sono emozionato, straemozionato. Dico, non so, sinceramente dicono, non è che poi abbiamo fatto una pausa così lunga, Penso che sarà normale. Dico, non... Poi sinceramente io batticuori, ba... eh, batticuori non ne ho mai avuti prima di salire sul palco, sarà così anche stavolta, non penso che posso dimenticarmi. Boh, tanto me le dimentico uguali, non me le dimenticavo anche prima. <ride> <ride> <ride> poi no, morire che a volte noi ci sentiamo, eh, qualche volta No, oh, scusami un attimo, che mi sta chiamando Manera. Mi sta chiamando Pucci. Mi sta chiamando Forrest. hai la fortuna di lavorare con. Hanno pure loro la fortuna di lavorare con te. Eh. Sono vecchi amici. Sì, beh, col mago Forrest li conosciamo da una vita, dagli uh, anni 80, 85, 86, 87, roba del genere. E, per, poi dopo mh, ti conosci, poi è nato un'amicizia per cui. E il mio testimone di nozze, tra l'altro, che ci tengo a dire. No. Sì, sì, è Mago Forrest, no. il mio testimone di nozze, per cui è un matrimonio nullo che non vale... Che non... <ride> <ride> Beh, meglio testimone <ride> del... che cerimoniere, però. Michele è un grande, Michele Foresta, Mr. Forrest, veramente... Eccezionale, siamo divertiti tantissimo. Poi abbiamo fatto tante tournée anche io. Tanti anni ho lavorato con lui, cioè nel suo spettacolo. Davo il mio contributo e abbiamo girato tantissimo. Sì. Molto bello, molto divertente anche. Ma, e... ma c'è a portata di mano la chitarra, no? la chitarra, ma oh. vuol, vuol dire questa. <ride> Ma ne faccio una co corte, di quelle corte lì, dai, se si sente. Sei il padrone, fai ciò che vuoi. Se funziona. E questa qui faceva... Mh, eh, si intitola Son contento, una canzoncina. che Sono contento, sono contento, Anche perché domani rivedrò una mia amica Che oltretutto è un gran pezzo che non la vedo, sono contento, sono contento. <ride> <ride> Però <ride> ce n'erano erano alcune, alcune delle versioni di Meraviglioso che erano una roba... Ciao Lia, saluto una mia amica carissima. Ecco, con lei abbiamo lavorato in un villaggio stupendo in Sardegna, al Tanca Village. Villa ah, con il direttore Grilli esatto, esatto. Sì, con, con Silvio, sì, sì. c'era anche la Lia. Era, era una eh, insegnante ballerina di Flamenco bravissimo. Ah, sì, sì, sì. Ah, però. Ciao, ciao, Lia, ciao. Gigi. Io devo fare un'altra canzoncina. Cosa corta? L'altra eh... corta. Eh, ah, questa qui, questa è Allegra. Eh, eh, si intitola Lei, lei. Lei mi guardò lungamente negli occhi. Io pensai: accidenti, deve essere proprio innamorata. E invece era morta, <ride> Vabbè, basta, se no, se no scappano tutti. <ride> oh, ma che capito, sto con le lacrime. <ride> allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine, eh, ti presento, io presento sempre l'ospite che arriverà poi settimana, dove mi hai fatto Ho avventure estreme? Io? Io? In solitario. Cose strane. Una volta ho giocato a tombola. No, no, no, sinceramente, non, è, non, uh, non mi appassionano robe. Eh, Perché ho cioè, questo signore qui eh. che si chiama Danilo Callegari. Lui è un avventuriero estremo. Uh, lui parte, fa l'Himalaya in solitaria scala le sette vette degli 8.000, si lancia con la tuta fa l'artico e l'antaggio, le cose assurde, soltanto a nominarle a me mi sono partite tutte e due le rotule, Porca e miseria. venerdì, venerdì o oh, l'UVC Lo guarderò, lo guarderò, lo guarderò, perché sì... È... E, e poi gli faremo il nostro personalissimo in bocca al lupo, perché noi una roba del genere non la faremo né mai né mai. <ride> Va bene, va bene. Eh, no, Io non, non sono attratto. Ammiro chi fa quelle robe lì, però non, non sono attratto, devo essere sincero. Non... Ma non per paura, mh, proprio per strizza. Per... <ride> no, scherzo, dico non, non... No, no, lui fa delle robe allucinanti, sì, però sì. lo, lo poi vedere. Gigi, io ti ringrazio perché è volata via Supersonica come velocità questa diretta. Eh, abbiamo iniziato con Battiano, abbiamo finito con le tue canzoni veloci. Eh, in mezzo c'è stato di tutto, c'è stato il personaggio, c'è stata la storia, c'è stata la simpatia, c'è sono state amicizie che poi sono intervenuti per buoni Pucci, a salutarti. E quindi io ringrazio assolutamente. Gigi Rock per essere stato a grazie, due grazie, chiacchiere. Grazie a te, William, è stato veramente un piacere, sei un grande amico. e Spero di rivederti presto, sei in gamba e spero il meglio per te, eh, che abbia veramente che, che abbi una bella eh, carriera che non finisca mai. Eh, il meglio, il meglio, ti auguro il meglio. Grazie, io ti auguro a tornare presto su un palcoscenico per farci. Ridere e darci tutta la tua simpatia e la tua arte, va bene, va bene. Sì, speriamo. Esci bene. tu con l'X sopra okay. e eh. un bacio. Saluto a tutti. Ciao, baci a tutti. Ciao, ciao, ciao, raga. tutto rego, yeah, grandissimo. Ciao, Gigi, <ride> grazie mille. <ride> e questo era Gigi Rock. È stato con noi Gigi Rock. Come già abbiamo annunciato, settimana prossima ci sarà, adesso ve lo rimostro, Danilo Callegari, un avventuriero estremo a due chiacchiere con, questa sera, Gigi Rock, simpatia e divertimento, settimana prossima, avventura allo stato puro. Grazie per essere stati a due chiacchiere con, ciao!